Queste sono le Evo Ride 3 di ASICS lanciate in sordina qualche mese fa e secondo me rappresentano le migliori scarpe per correre tutte le distanze per tutti coloro i quali pesassero meno di 70 kg. Ma se pesaste più di 70 kg non perdetevi comunque la recensione perché secondo me questa scarpa potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche per tutti coloro i quali pesassero intorno agli 80 kg soprattutto per correre velocemente, le abbiamo prese grazie ai coffee qui sul canale, oggi è la giornata dei coffee, ma queste sono le 10 ragioni per acquistarle, e le 2 ragioni per non farlo, seguiteci fino in fondo. La prima ragione per acquistarla è la costruzione della scarpa stessa. Credo che intanto la, la cosa che mi è piaciuta di più è la scarpa in sé, l'ho usata un pochino e mi è piaciuta un sacco, conto che la vendono per, scar, per, per scarpa veloce, una 2 due, per me è perfetta anche come A3, diciamo che è una 3 leggera, una scarpa all around, ecco, quindi diciamo che le scarpe all around così ben fatte, morbide, reattive, sono sempre ben accette tra le mie preferite. La scarpa nella versione 3 US 9 pesa solamente 210 grammi, ha un drop 5, drop statico, 26 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, ma ovviamente ASICS esclude il battistrada, la soletta e il montaggio, o se preferite, gli altri li includono e di conseguenza la scarpa potrebbe essere, rispetto agli altri competitors, 5 mm più alta. Poi è chiaro che l'intersuola in flight foam ha il giusto compromesso di tutto per il podista amatore, evoluto o aspirante tale. Se, se devo andare a, a parlare di qualcosa che mi è, mi è subito piaciuto è stata l'intersuola. L'ho trovata comunque molto leggera, perché comunque la scarpa è leggerissima e molto morbida, quindi molto morbida ma non troppo, quindi tanta comodità ma molta reattività, quindi direi un ottimo compromesso. Inoltre la in jacquard mesh è qualcosa di unico e chiaramente nonostante sia tra virgolette old school rende il piede davvero coccolato e lo spazio nell'avampiede molto importante. Una buona tomaia classica, una buona imbottitura nel tallone e questa, come si chiama, la, la linguetta qua davanti che, che è racing, non dà fastidio, ti, ti accoglie me, bene il piede e ti fa, ti fa capire che è l'ora che, che puoi spingere. La quarta ragione è chiaramente ovvia, non serve leggere un libro di 500 pagine per capirlo, ma la scarpa è molto comoda e una volta indossata resta comunque una pantofola. Comode, sono comode, sono, sono abbondanti, infatti io, uh, questo qua, il numero di massi è un 9 americano, io prenderei bah, mezzo numero in meno, però sono da provare. Eh, comunque, se, essendo una scarpa abbastanza larga e abbastanza spaziosa, devo dire che si riesce a prendere anche il mezzo numero più piccolo. Se, se ti devo dire, mi piacciono i colori, perché è una scarpa molto... Anche se è mezza nera, è una scarpa molto elegante e molto zarra insieme. Secondo me la quinta ragione fondamentale rispetto alle Nova Blast 3, questa scarpa è molto molto forse 10 volte più stabile e sicuramente nei giorni in cui vorreste correre dei lenti rigeneranti, credo che questa scarpa vi consentirà di farlo in maniera molto efficace. La stabilità secondo me è super eh, proprio per quel motivo lì, la, la mescola che comunque è morbida e confortevole ma è anche quel duretto che ti dicevo che, che la rende abbastanza stabile quindi devo dire che è proprio un insieme di due cose che la rendono un'intersuola super Poi una scarpa super flessibile che fa lavorare il piede Ma in quanto, te l'ho detto, quell'intersuola quell un po' così è una scarpa che si fa... Si fa, si fa portare, cioè nel senso, guarda, eh, faccio un po' di fatica però comunque si piega tutta, quindi è, ripeto, questa scelta di, di questa intersuola così è perfetta proprio per tutto, la rende, di solito dici un po' un po' e invece qua è ottimo sia per uno che per, per l'altro, quindi stabilità, reattività, comfort e compagnia bella sono tutti al top grazie a a questa a quest intersuola diciamo che era un po' quello che, che doveva essere il boost ai tempi di adidas secondo me qua lo incarna davvero al top inoltre ho apprezzato il fatto che siano davvero scarpe polivalenti che possono andare bene a tutti i ritmi e soprattutto nonostante siano molto leggere possono permettervi di correre anche i lenti Guarda, secondo me è una scarpa per me come scarpola round, o per te è come una scarpola round, quindi se ho voglia di fare un lento ed è il giorno che sto a crema, esco e me le metto su, e magari mi esce un lento di 15 secondi più forte perché ho voglia di correre. È una scarpa per fare qualche lavoretto tipo i fartlek, su strada meglio eh, o delle ripetute lunghe per dire, o, o dei lunghi maratona per noi o delle scarpe per lavori dal medio alle ripetute, veloci, per atleti un pochino più lenti, quindi eh, atleti che vanno sopra i 3,30 secondo me diventano scarpe perfette per fare i lavori in pista o i medi. Ho amato anche il fatto che queste scarpe siano vendute a un prezzo davvero eccezionale, secondo me il miglior rapporto qualità-prezzo per tutti coloro i quali pesassero meno di 70 kg, come ho già detto all'inizio, e di conseguenza ve le raccomando. Questo qua è il discorso di prezzo che faccio sempre io, ma oggi l'hai fatto te. Se l'hai fatto te vuol dire che è super vero, perché in effetti una scarpa all around così. Io per dire, se dovessi essere, eh, ne comprerai tre e me le terrei in casa, una per fare il lento, una per fare i lavori e una per il misto, per dire. Perché mh, boh, cred, credo che sia una scarpa super ben riuscita. Se la Nova Blast è comunque una scarpa veloce, bella morbida, ammortizzata, questa ha molta più stabilità secondo me e non lo so, un di... mi ha fatto venire voglia di correre, per dire prima eravamo scassati male, abbiamo fatto qualche allungo e devo dire che cioè, quando una scarpa ti piace, che non hai voglia di correre e sei stanco, devo dire che è il top senza dimenticare che la durata di questa scarpa secondo me è davvero il top al punto tale che continuo a utilizzare ancora ogni tanto il primo modello e l'ho pure portata a Malaga dove ho corso i 5 km ma anche un lento lungo da solo sulla spiaggia del lungomare della città stessa e ho davvero apprezzato la vista di quel posto una scarpa anche lei secondo me 700-800 km ci ritiene fai conto che se peso 30 kg arriverò a 600 km comunque eh, te l'ho detto è una buo buonissima ottima mescola eh, è ovvio che se peso abbastanza si schiaccia anche molto velocemente non metto in classifica il fatto che la scarpa abbia un elemento riflettente che invece non è presente purtroppo nelle ASICS Nova Blast 3 ma invece secondo me è stata pensata a livello di battistrada in maniera molto efficace dagli ingegneri giapponesi al punto tale che questa scarpa resta comunque molto agile cosa che però potrebbe essere vista in maniera negativa al punto tale che mi è dispiaciuto questo è il primo elemento negativo che non sia stato introdotto il modello TR che invece è stato fatto per le altre scarpe più importanti più famose del marchio ASICS ve ne parlerò nei prossimi giorni Purtroppo il grip è discreto ma non ottimo e nel caso in cui doveste correre nella pista bianca ovviamente vi suggerisco di passare alla Nova Blast TR. Il secondo punto a suo sfavore è il fatto che questa scarpa potrebbe solamente andare bene ed essere davvero eccezionale per tutti coloro i quali pesassero 70 kg o di meno. ASICS la sconsiglia per tutti coloro i quali pesassero 80 kg o di più e invece probabilmente potrebbe essere meglio utilizzare o una Nova Blast o una Nimbus 24 chiaramente è una caratteristica della scarpa stessa comunque ho chiesto ad Andrea quali sono secondo lui le scarpe che dovremmo recensire nei prossimi giorni Mi fai sempre queste domande ma alla fine chi, chi ha lasciato i rapporti con tutta l'azienda sei te quindi eh, la sei te questa risposta Credo e spero presto. Sto pensando cosa ci potrebbe essere da provare. Le Magic Speed 2 sicuramente. Bravo, sto stavo pensando proprio a loro adesso in testa e sì, devo dire che allora aspettiamo a breve. Credo che forse ho già visto che stanno uscendo da qualche parte, quindi a breve. In conclusione raccomando a tutti coloro i quali fossero dei podisti amatori evoluti di comprarsi questa scarpa, soprattutto se pesate meno di 70 kg, andate anche a bervi un coffee, io nei prossimi giorni cercherò di fare ulteriori recensioni in casa ASICS, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, ciao alla prossima!